Salve a tutti amici artisti e benvenuti in questo nuovo video Oggi vi mostrerò la mia collezione di CD, DVD, VHS e MC Della mia collezione di Mega Jackson. Quindi non vediamoci in e partiamo con il video Partiamo con gli MC Questo qua è il primo Guardiamolo davanti Laterale, questo è il posteriore E qui ci sono scritte le canzoni Adesso guardiamo l'interno. Questo è l'MC lato 2 lato 1 poi guardiamo l'interno copertina e questa è bellissima parte di dietro e questa è laterale ora guardiamo l'interno 1 Sembra molto illustrato. Passiamo al secondo. Passiamo al secondo MC. Eccolo qua. bad Avanti, dietro, vicino i brani e questo è il laterale. Guardiamo l'interno, allora. uno e lato due poi molte Passiamo al terzo MC, terzo MC thriller. Apriamo e guardiamo l'interno. Siamo al prossimo quarto mc quello più vecchio off-door laterale e posteriore come gli altri guardiamo nell'interno 1 e 2 la differenza tra questi e quelli più recenti è che questi qua come si vede la copertina ridotta all'interno invece quella più nuova e più elaborata ora passiamo ai cd originali il primo è questo qua exp davanti laterale e posteriore questo qua purtroppo è un pochino danneggiato qui, quindi quando lo apro si sgancia a differenza degli altri. Ecco qua. Però è una cosa che va a capitare. E questo è l'interno del CD. E guardiamo il vicino illustrato come abbiamo fatto con gli altri. Partiamo ai cd, eh, quelli lì eh, originali e le copie E partiamo da questo qua, Invincible Questo qua è una copia Vabbè, è chiarissimo, è una copia Però è ben fatto perché ho fatto anche la copertina così come l'originale Solo che è bianca e nera, ma vabbè Poi passiamo a quest'altra Questa qui ovviamente è una copia Broad on the store. Infatti la copertina c'è solo davanti Passiamo al prossimo CD, questo qua è tra quelli originali ed è Dangerous ed è bellissimo, secondo me è la copertina più bella di quella di Michael Jackson. Guardiamo nell'interno, sempre molto illustrate. e vi mostro anche l'interno cibi che a differenza delle copie ovviamente sono molto lavorati prossimo cibi originale questo qua, off the wall davanti, laterale e posteriore questo qui si apre in questo modo E guardiamo l'interno. Sfogliamolo. Adesso passiamo ai CD Passiamo alle raccolte Queste sono raccolte ufficiali ma ovviamente anche queste sono copie Questa è più recente ed è King of Pop È uh, divisa in due CD Chi c'è anche la versione ufficiale lo sa che comunque sono due CD Poi Number Ones, Questa pure è molto bella come raccolta anche questa ufficiale E ovviamente pure questa è una copia passiamo a dvd e vhs ovviamente questi qua non sono originali sono copie moonwalker guardiamo l'interno eccolo qua da qua si vede ovviamente che è una copia perché i soldati sono illustrati sono molto elaborati. poi vhs ancora più vecchio thriller e anche questa è una copia Pezzo storico, una vecchia VHS. Come li una volta, lo master. Così questo di nuovo, infine. Il mio piccolo omaggio a questo grande artista che è Michael Jackson ed è questo disegno che ho fatto un bel po' di anni fa, precisamente nel 92. Quindi sono passati 28 anni. Allora, questo disegno l'ho realizzato con pastelli. L'ho fatto perché anche mio fratello Alessandro era un grande appassionato di Michael Jackson e anche lui lo seguiva. Uh, ricordo che lo messo in, in una cornice col vetro, però cadde, infatti qua si possono vedere dei segni. Però nonostante tutto l'ho conservato perché uh, ci tengo al disegno e ci tengo a Michael Jackson. Spero che questo video vi sia piaciuto, come sempre mettete like, commentate e condividete, sto facendo l'altro con il mio CD di Michael Jackson preferito, al prossimo video.